Bene, questo alle mie spalle è il telo nero che finalmente sono riuscito a montare. Ho voluto filmare alcuni istanti significativi in cui possiamo vedere le difficoltà che ho avuto nel fissaggio del telo. Questo telo nero è un po' spiegazzato, ma lo illumino talmente poco che non si vede qua invece è una zona decisamente più illuminata questa luce qua sopra serve a illuminarmi il bordino dei capelli in modo che si staccano dallo sfondo si vedono un po' più illuminati questa invece è la luce principale la luce principale è formata da due pannelli in plexigas con dietro delle strisce led rivestiti da carta da forno quelli che sto chiamando pannelli riflettenti non sono altro che degli accessori per auto che si utilizzano d'estate sotto al parabrezza per non far diventare bollente l'abitacolo queste luci di riempimento che vi ho fatto vedere prima invece sono un faretto a luce fredda e una luce artigianale a luce calda visto che vanno riflesse i colori si mischiano un po' e va bene così poi la luce della cucina aiuta anche a riempire qua dietro invece come luce backlight, luce posteriore utilizzo un faretto con un pannello riflettente con un cartone sopra perché se su di sopra andasse troppa luce poi questa luce verrebbe riflessa sullo sfondo del telo nero e io non voglio questo quello che si vede dalla fotocamera ho montato anche questo bel microfono un altro telo per fare ancora più ombra sullo sfondo nero che sembra più luminoso perché si imposta da solo l'esposizione di questa fotocamera e tutti i fili dei microfoni il microfono se andiamo a vedere qua dallo schermino non si vede perché è messo subito fuori dal campo c'è un contrappeso, una bellissima cavigliera da 2 kg che aiuta a tenere in piedi il tutto una bella cianfusaglia di fili con un cassetto passacavo che è l'asso nella manica secondo me e un pannello di plastica blu per ridurre il riflesso sugli occhiali di questa luce quando faccio questi preparativi perdo sempre un po' la concezione del tempo Nonostante questo però ho cercato di preparare prima tutte quelle cose per cui avrei fatto un po' di rumore Visto che magari i vicini andranno a dormire Bene bene, tecnicamente sarei pronto per mettermi a registrare Qui c'è il telefonino da cui controllo la videocamera Questo è lo schermino Gli occhiali appena puliti L'altro telefono che serve per avere gli appunti del testo e io mi devo dare una cambiata che non posso fare un video di cronaca nera con questa maglietta ora sono decisamente più pronto mi sta venendo un sacco sete a fare questi lavori Intanto non ho detto e forse non si è notato che ho cambiato leggermente tenuta e sto preparando l'impianto microfonico per l'ASMOLA Mi è capitato di andare all'ufficio postale Si è un po' fatta notte e mi sembra quasi strano parlare con un tono di voce normale perché Sto facendo ASMR e sono passato a un SMR con i nomi degli articoli, IKEA. E la mia postazione adesso è messa così. Solito sette microfoni con il telefonino per poter leggere tutti i nomi IKEA che non mi ricordo. Ci ho quasi mai alla gola da quanto ho parlato sottovoce, non ne posso più. Però con tutto quello che ho vestito qua dietro e con le luci che ho vestito da quest'altra parte direi che è meglio sfruttarla questa configurazione Nordly ma è un suono molto rilassante Finalmente questo video è finito non ne potevo più di parlare in quel modo, voglio parlare normalmente, mezz'ora di asma sono devastanti e adesso devo fare con la fotocamera in posizione giusta una bella immagine di copertina. Così è come mi appare casa il giorno dopo. Io non riesco più a cucinare, non riesco più a fare niente, soprattutto pensando che c'è questo telo. Due giorni dopo, veramente, troppi giorni che casa mia si trova con questo telo nero dietro. E anche se ho fatto diverse prove per i video, tante cose belle col telo nero dopo aver girato quei video e ho capito delle cose che magari poi vi spiegherò, credo che sia arrivata ora di avere una casa. Un po' più gestibile, anche perché dietro questo telo nero c'è la porta d'ingresso. Con i come la farò, non lo so. Mi spiace non sfruttare ulteriormente questo telo nero. Vedrò se mi vengono altre idee più o meno sane o più o meno bizzarre. Quando si sta imparando qualcosa non si ha piena padronanza di quello che si fa. D'altro canto, se non si impara questa padronanza mai si raggiunge. Quando si fa qualcosa senza avere padronanza della situazione è inevitabile che programmare cosa può venire fuori sia più difficile. Qui era la mia prima volta col fondale nero e sono riuscito a girare diversi video che ora trovate a portata di click. Penso di potermi sentire soddisfatto del mio inizio anche se riconosco di poter migliorare molto, specialmente nella praticità. Io vi saluto e se volete potete rivedermi fra pochi istanti cliccando qua sopra. Ciao!